in questa seconda puntata di Steven Matt il nostro podcast ufficiale e oggi parleremo dei tiktok in particolare dei tiktoker che sono diventati famosi grazie alla loro comicità al loro, ai propri brand e anche grazie alle proprie gallette allora cominciamo parlando di Alex Theory cioè l'inventore così dice delle gallette più buone di tutta Italia o anche di tutto il mondo, non l'ho visto che lo compravano anche altre persone dall'estero però non lo so allora ne parlano male delle sue gallette quindi non le voglio comprare perché? Perché lui li fa vedere che sono belle, hanno tutto il riso che, che va sopra mm si vedono i chicchi di riso, mm. ma non si vede niente, è, è tutto piatto come una, come una galletta normale mm. che trovi al supermercato, che costa anzi 1 euro 53, euro e 50, mm. e quello ti lo fa pagare 10 pezzi, 10 euro, quindi anche no, grazie, mm. ci saranno poi i suoi buon sapori, poi tutti i suoi oh, sì. tutti i gusti del mondo, pizza, a partire dalla pizza, Uh, ketchup cheese e ancora andando di là ma ne parlano un po' malino mm. passiamo con uh, mm. i tiktoker che sono diventati famosi grazie al loro brand uh, possiamo parlare di amabile che è proprio un brand modenese mm. uh, poi di amore di anche altri brand che vi lascerò tutti qua in mezzo a noi oggi. Però non volevo parlare tanto di questo, mi voglio soffermare principalmente su la comicità. In particolare su Generazione LOL. Te l'hai mai vista? Generazione non LOL, ancora. allora, intanto è un lol come sempre. Eh sì. Eh, però, in formato tiktok, dei tiktoker, ah. per i tiktoker, il vincitore eh, diventavano, eh, diventavano i, i, due, i due celebri i due volti di prime video tiktok mm. eh, E basta, se non l'avete visto non vi dico ancora chi ha vinto però andatelo a vedere perché è stato bellissimo, a partire da Daniele Cabras, Kiro Ebra e molti altri comici tiktoker che così a partire dal nulla hanno deciso, io voglio diventare Daniel De Gaggio anche, De Gaggio e, e, tanti altri. e tanti altri comici che vo hanno voluto partire dalla comicità che nessuno voleva sapere ma che ora sono diventati dei maestri della comicità quindi possiamo pure noi essere comici se loro ci riescono perché noi non possiamo allora volevo parlare pure di Gianluca Vacchi l'altra volta mi è uscito un su TikTok Mm -hmm. mentre lui si faceva un bagno <ride> ma non so come di sera ah. bruttissimo vi faccio vedere il tiktok se mai se ce l'ho ancora se l'ho salvato ve lo faccio vedere eh, bruttissimo è stato perché perché si, me si è messo in questa vasca appena non mi ricordo di che cosa era ghiaccio boh non lo so mm. e eh, lui si è messo là e quindi non è che mi piaceva tanto perché <coughs> con gelatino neanche sì, sì. no passiamo al tiktoker più famoso del mondo Cabinet Cabinet che ha superato Charlie D'Amelio con più di 12 milioni forse no, non mi ricordo ve lo lascio qua sopra 12 milioni 11 milioni di follower e quindi, vuol dire che se l'ha superato lui, una tiktoker famosissima, lui che in meno di 2-3 anni è riuscita a superarla, una che gli dà una vita, cioè, vuol dire che si può fare. Si può fare. Si può crescere. Parlando di crescere, su YouTube siamo quasi. A 90 iscritti quindi iscrivetevi perché dobbiamo arrivare ai 100 così ci sarà lo speciale, 100 iscritti eh, chiusa questa parentesi è il momento di salutarci perché è scaduto il tempo io vi saluto, ci vediamo domani a mezzogiorno e mezza e oggi su youtube con il video dello speciale dello speciale Halloween e io vi saluto e ci vediamo in un prossimo video ciao ciao